Salve a tutti, questo è un tutorial un po' particolare, perché in pratica eh, devo spiegare due cose, Uno, la prima cosa è il nuovo software che sto utilizzando tuttora adesso per la registrazione di questo tutorial che è eh, OBS Studio, che è un programma gratuito e è gratuito sia per linux windows e mac e la cosa interessante di questo programma è che può collegare direttamente la webcam più di una webcam e può fare anche streaming eh, il, su youtube o su, dirette facebook eh, e tante altre cose ancora e nella descrizione di questo video vi metterò i collegamenti per arrivare al sito scaricare programma e dentro al sito c'è anche una buona chat IRC dove danno assistenza in maniera molto veloce, e quindi se vi è piaciuto questo video e la modalità di registrazione provate ovunque voi siate in qualunque sistema operativo OBS Studio perché funziona ed è gratuito, e se vi servono piccole informazioni o trucchetti per farlo girare, magari eh, salvando i file eh, che ho più o meno spazio, chiedetemi che veramente qualcosa ci sto capendo su questo bellissimo programma, posso darvi qualche consiglio. Invece tornando al tutorial, una cosa che mi preveva spiegarvi era semplicemente VNAD subfx modalità jack. Quando si apre ZNAD sub FX modalità jack, come vedete nel pannello alza, che è questo qui, non lo trovate qui, perché qua trovate solo MIDI, eh, che sarebbe il pianoforte, e i fluid synth collegato. E allora dov'è il ZNAD? Lo trovate nella sezione eh, MIDI, con ZNAD aperto con MIDI e MIDI out, e eh, lo collegate a System per farlo suonare. Poi, per farlo suonare correttamente in eh, sistema dovete collegarlo anche su FX a System e allora sarà in grado di suonare. E un'altra cosa interessante, molto carina, è che bisogna anche per questo tutorial collegare su FX a pulse audio jack perché praticamente OBS Studio intercetta tutto quello che passa per pulse audio jack. Come vedete, io ho collegato anche Fluid Synth, eh, ho messo un pianoforte e in Vnad ho messo un violino. Adesso mi vi sentirete suonare? Sentirete due suoni. Ok, adesso voi avete sentito <coughs> i due suoni, perché sono stato capace di collegarli correttamente nell'audio, in, nell in FX a pulse audio e anche system, in modo che non solo si sentano normalmente, ma venga anche registrato in OBS Studio. Eh, questo è tutto, eh, al prossimo tutorial.